Amici di credo, bentornati con Mr. K oggi nel posto Back in Action, perché parliamo di Mr. K Challenge. Nello scorso video vi ho parlato della nostra nuova punta high performance per legno 05054 e ne ho tessuto le lodi per cui oggi sono qui per dimostrarvi che non erano soltanto chiacchiere. Faccio una premessa, se alla fine di questo video continuerete ad usare le punte per ferro per forare il legno siete delle brutte persone. Still Snoop DI, DI vi ho parlato infatti della straordinaria velocità della nostra punta high performance e oggi andremo a metterla alla prova, appunto a fare una challenge di velocità, paragonandola con una punta classica per legno a due taglienti, una mecchia, sempre per legno, diametro 10, sono tutte diametro 10, ed eccola qui la nostra 05054 high performance andremo ad eseguire il nostro test la nostra challenge su due legni diversi quindi uno un po più morbido eccolo qua la bete di natale ragazzi abbastanza massellino direi e questa fantastica tavola in faggio degna di karate kid Ragazzi, naturalmente per il test utilizzeremo lo stesso avvitatore alla stessa velocità, cercherò di dosare sempre la stessa forza perché appunto gli utensili hanno tutti lo stesso diametro 10 mm. Test numero 1, punta a due taglienti per legno, classica. Avete visto come avendo trovato un piccolo nodo la nostra punta a due taglienti ha fatto un po' di fatica nel foro. Andiamo adesso con la prova numero 2, la mecchia. A livello di velocità di foratura, la mecchia come avete visto sicuramente è un gradino sopra la punta tradizionale a due taglienti. C'è da dire che stiamo lavorando su un materiale con spessore 30 mm per cui la nostra mecchia lavora bene non dovendo scaricare una quantità eccessiva di trucciolo ma se stessimo lavorando su materiali con spessore maggiore allora forse incontreremo qualche difficoltà in più andiamo adesso a testare la nostra punta 05054 high performance Che oh bestia a parte che il foro è completamente bellissimo Avrete sicuramente apprezzato la velocità, le diverse velocità delle punte, ma ci tengo a farvi vedere anche la pulizia del foro d'entrata e uscita dei tre diversi utensili. Andiamo a dire il foro d'uscita, vi metto anche le punte eh, vicino al foro, Così andiamo ad identificare meglio chi ha fatto che cosa e in che modo. Andiamo adesso a ripetere il nostro test su una tavola di faggio spessore 28 mm. Partiamo dalla punta, due taglienti. Qua ah, bisogna spingere, no? Sennò... Andiamo adesso con la nostra vecchia, abbiamo visto naturalmente come ha lavorato la due taglienti. Andiamo a vedere come si comporta la mecchia. Passiamo adesso alla nostra 05054, abbiamo visto la nostra vecchia, sicuramente più veloce, anche se un pochino meno precisa nel foro. Vediamo adesso The Beast. Andiamo a vedere anche qui nel dettaglio le differenze di lavorazione. Direi che senza ombra di dubbio vince questo speed test, la nostra 05054.i performance per legno, mi raccomando ragazzi... Era uno speed test, quindi non sono stato a prestare particolare attenzione alla precisione del foro. Non abbiamo nemmeno utilizzato una controtavola nella lavorazione che ci avrebbe eliminato qualsiasi imperfezione nel foro d'uscita, ma volevamo paragonare queste punte nella velocità di taglio. E ne esce vincitrice la nostra 05-054. Ci vediamo alla prossima Crino Challenge con Mr. K, back in action. Crino, ti fa folare.